L'ostocitosi è una malattia rara che presenta un'ampia variabilità di manifestazioni cliniche, quindi anche i sintomi possono essere molto variabili. Fortunatamente nella maggior parte dei casi si tratta di forme indolenti, quindi che non hanno aggressività clinica, ma che possono comunque presentare delle eh, manifestazioni anche potenzialmente importanti, quali per esempio l'anafilassi o tutto un corollario di sintomi che vengono definiti da mediatori. Eh, nella minoranza dei casi che vengono definite avanzate invece possono determinare un impegno d'organo significativo con insufficienze d'organo e quindi possono diventare malattie veramente problematiche e aggressive clinicamente. farmaci a disposizione della mastocitosi eh, sono vari per quanto abbiamo detto eh, in proporzione a quelle che sono le manifestazioni cliniche, nelle forme indolenti generalmente si utilizza una terapia sintomatica, quindi farmaci che mirano al controllo della manifestazione clinica, come può essere eh, la manifestazione allergica, le manifestazioni gastrointestinali, l'osteoporosi, quindi non si utilizza un trattamento mirato a, ai mastociti quanto al controllo del sintomo. Diversamente, nelle forme più avanzate, utilizziamo trattamenti mirati eh, ai mastociti, quindi a determinare un killing delle cellule neoplastiche. Questo più modernamente si basa come approccio eh, ultimo eh, sugli inibitori di kit, farmaci quali l'amidostaurina e avapritinib, di più recente approvazione, eh, che si affiancano comunque a farmaci citoriduttori convenzionali come la cladribina e l'interferone, che hanno comunque ancora un loro ruolo in specifici contesti clinici. La diagnostica della mastocitosi è una diagnostica integrata, quindi prevede la correlazione di dati che provengono da diversi laboratori e richiede che i laboratori, e in modo particolare nel contesto di GECnet mi riferisco a quelli di genetica molecolare, offrano elevate competenze l'utilizzo di eh, tecnologie estremamente avanzate fondamentali per l'inquadramento diagnostico del paziente e il monitoraggio della risposta alla terapia. La realizzazione di una rete che eh, rende molto omogenea la eh, qualità dei laboratori che afferiscono eh, alla rete stessa permette poi di ottenere elevati standard di qualità per i pazienti su tutto il territorio. Questo per eh, l'analisi di kit ha sempre rappresentato un po' un problema avere metodiche diverse tra laboratori diversi con quindi poi tutta una serie di risultati anche scarsamente confrontabili fra loro. Thank you.